nazionali e partiamo subito dal modello 730 precompilato dati della certificazione unica assenti istruzioni sulla verifica e si passa poi alla vendita della prima casa con la scadenza da rispettare per non perdere le agevolazioni e ancora in tema di assunzione docenti circa 95.000 posti per il 2022-2023 ma mancano aspiranti nelle graduatorie e l'email dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione su rateizzazione e cartelle, nuovi tentativi di truffa. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus psicologo 2022 con la domanda al via da oggi, 25 luglio, e le istruzioni IMSS. Infine, un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal modello 730 2022 precompilato, dati della certificazione unica assenti, istruzioni sulla verifica, l'articolo è di Rosi Delia sul modello 730 2022 precompilato con i dati della certificazione unica che rientrano tra le informazioni che l'Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione dei redditi pronta all'uso, ma può accadere che in alcuni casi risultino assenti, quali sono le possibili motivazioni e come intervenire il punto è all'interno dell'articolo. Nel modello 730 2022 precompilato sono contenuti anche i dati della certificazione unica. Rientrano nel pacchetto delle informazioni che l'Agenzia delle Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi pronta all'uso. Ma può accadere che risultino assenti, le motivazioni possono essere diverse. In questi casi il contribuente è chiamato a inserire i contenuti delle CV mancanti. Le istruzioni sono nelle FAC, le risposte a domande frequenti riportate sul portale istituzionale dedicato alla precompilata. Proseguiamo con la vendita prima casa, la scadenza da rispettare per non perdere le agevolazioni. Per quanto riguarda la vendita della prima casa quale scadenza deve essere rispettata per, appunto, per non perdere le agevolazioni? Ordinariamente il termine è di un anno ma a causa della pandemia è stata prevista una sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 a più riprese con i vari decreti emergenziali. I termini sono ricominciati a decorrere dallo scorso primo aprile. All'interno dell'articolo c'è uno schema che riporta le indicazioni per effettuare il calcolo, in particolare la tabella riassuntiva. Proseguiamo ancora con le assunzioni docenti circa 95.000 posti per il 2022-2023 ma mancano aspiranti nelle graduatorie. L'articolo di Francesco Rodorigo. Il Ministero dell'Istruzione comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'assunzione di 94.130 docenti per l'anno scolastico 2022-2023. Il numero dei posti a disposizione è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi attualmente vigenti e per l'altro 50% alle graduatorie ad esaurimento. Molti dei posti disponibili però rischiano di restare scoperti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con un monito dell'Agenzia delle Entrate, riscossione su rateizzazione delle cartelle, le email e nuovi tentativi di truffa un mail dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione su ratizzazione cartella, ancora una volta un nuovo tentativo di truffa l'allarme sui messaggi ingannevoli sono nel comunicato stampa del 25 luglio 2022 le istruzioni su dettagli e dati a cui fare attenzione sono all'interno dell'articolo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il bonus psicologo 2022 domanda al via da oggi 25 luglio con le istruzioni IMSS Fa il punto Francesco Rodorigo. È aperta la procedura di domanda per il bonus psicologo. Tutte le persone con un valore di 6 sotto i 50.000 euro possono presentare la richiesta per l'agevolazione sul sito dell'Inps. Lo ha comunicato l'Istituto tramite il messaggio dello scorso 21 luglio. Il termine per la trasmissione delle istanze è quello del 24 ottobre 2022, ma c'è il rischio di un click day. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia a cura del corriere.it che apre con i mutui col variabile rata più bassa di 150 euro ancora per poco quando conviene e poi mutui il confronto le offerte migliori per comprare casa come cambieranno le rate e i numeri del giorno 550 riguarda il decreto aiuti il bonus da 550 euro per i lavoratori part-time cos'è e quali sono i requisiti e più 40% che riguarda invece la siccità CIA con Moria del Delta del Po vola il prezzo delle vongole al più 40% appunto e crolla il consumo del meno 50% l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Daniele Manca e si intitola Se la politica frena il paese reale che vuole correre contiene un'analisi sullo spaccato economico attuale vista anche la crisi di governo e le nuove elezioni imminenti a settembre all'interno dell'articolo viene dato conto di quanto svolto da Mario Draghi ad Algeri per siglare gli accordi per ricevere forniture di gas e viene delineato uno spaccato dal punto di vista economico e del mercato con le imprese italiane